È stato un incontro molto interessante, ci ha permesso di guardare con occhi diversi quello che sta succedendo in campagna, avere un'informazione anche più corretta e nello stesso tempo ci dimostra come tante volte accade in Italia che è un problema che non riguarda assolutamente solo la campagna ma è un problema che riguarda il sistema paese, quindi riguarda noi in prima persona quindi quella come tante altre sfide del nostro paese o le giochiamo tutti insieme o altrimenti non ce la, non ce la si fa nessuno, né campani né tantomeno noi.